ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda sulla strada della libertà. Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero. Sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica. A partire dalle ore 8. La tua radio. Eccoci qua, eccoci qua, insomma, sulle note di The Last Time, eh, insomma, questa bellissima canzone, siamo qua, insomma, anche questa mattina, domenica, domenica 13 febbraio, a questo punto il tempo vola, la politica vola, la politica non sta molto volando alto, però chiaramente <ride> questa è un po' questa fase storica, grazie buongiorno da Roberto Maggi, quest'oggi è un nuovo appuntamento di Sulla Strada della libertà, regia tecnica e finalmente ci siamo conosciuti oggi, veramente grazie Federico, grazie, una volta c'era Federico l'olandese volante eh, che era un DJ, molto... io sono il meneghino volante mi chiamo, tu sei il meneghino volante, te sei proprio di Milano insomma, quindi giochi in casa, porco, canno. allora sono io lo straniero questa mattina che arrivo a provincia di Lecco, va bene insomma, parte già male la diretta, no parte benissimo, salutiamo Stefania, ciao dopo ti accoglierò qua con noi. E come vedete, insomma, dalle immagini siamo in streaming. Finalmente anche sono ritornato in studio per un po' di problemi di, di tempo, quindi sono veramente contento di ritornare nella, nella vera culla di Radio Libertà, e eh, anche con questo nuovo logo che vedete. Dietro insomma questa nuova ripartenza, questo nuovo mood per parlare di libertà Insomma cercare anche quest'oggi come sempre di essere una radio libera Quindi possiamo già comunque aprire le linee allo 0266203529 Whatsapp 346 3466427756 Vi presento l'ospite che è un po' che anche lui non è qua in studio Quindi il presidente dei giuristi per la vita Insomma un uomo di libertà, un amico, abbiamo condiviso decine di dirette decine di manifestazioni eh, sulla vita il family day eh, la difesa della famiglia naturale insomma la difesa della vita quindi un po una modalità anche contro l'eutanasia perché oggi sapete poi quello, quello che è accaduto ieri proprio nel giorno nel giorno e adesso poi ti presento gianfranco nel giorno della ricorrenza della parizione della madonna di Lourdes a bernadette è accaduto quello che è accaduto quindi qualcosa sta accadendo, scusate il gioco di parole, benvenuto Gianfranco Amato. Grazie, grazie Roberto, è un piacere tornare finalmente in una modalità reale, basta questo virtuale, questo, questo, questo eh, vederci a distanza attraverso i social, finalmente riusciamo a, a, a tornare in una dimensione reale e vera, toccarci, eh. una cosa che Deviso, de Avevamo... come, come si suol dire, quindi tutto ciò perché poi la libertà è vero: i social è vero, eh, tutto ciò che passa attraverso questo aggeggio che ha i suoi lati positivi, ma anche dei lati negativi. Eh, la libertà è passione, la libertà è fisicità, no? è manifestazione. Quindi sembra quasi la, la canzone di, del grande, mi sfugge il, il nome. Mamma mia, aiutatemi, vuoto di memoria? No? Sì, dopo parliamo anche della canzone di Povia, ma eh, dopo mi verrà, un po' di arteriosclerosi, insomma, ai 50 anni, quindi può capitare. E quindi appunto dicevamo, amato, questo, questo è importante Gianfranco, proprio il fatto dell'empatia, di, di, di ritornare perché poi il nemico si è organizzato anche velocemente. Vedo che corre, vedo che compra, vedo che entra nelle televisioni, vedo, vedo che entra nei social, vedo che entra nei telefonini dei bambini, vedo che entra nei libri de, degli alunni, vedo tutto troppe cose che stanno veramente stravolgendo la società. Giusto così, un'ulteriore riflessione tua, poi magari facciamo anche un sì. minimo di rassegna stampa chiacchierando tra noi comunque le linee aperte. Prego Gianfranco. Sì, è vero, non solo, ma aggiungerei anche un'altra cosa. Eh, riusciamo finalmente a vederci in faccia senza essere mascherati. Guarda che questa cosa del, del volto coperto lascerà molto il segno. Sì. E noi dobbiamo ricordare che... Eh, eh, il volto è uno de degli elementi che consente una relazione sociale Esatto. Cioè, io se non guardo in faccia qualcuno e non lo riconosco non posso entrare in, in, in una relazione in un rapporto come dice noi abbiamo purtroppo perso anche la grande saggezza dei nostri eh, dei nostri predecessori pensate eh, Cicerone, il grande Cicerone, diceva che il volto, cioè quello che chiamano volto, che distingue l'uomo dall'animale perché l'animale ha il muso, non ha il volto. Indicat mores, diceva, indica chi sei, no? la tua personalità ed è anche un problema di libertà visto che siamo a radio su... libertà, libertà. Sapete, amici ascoltatori, come gli antichi greci chiamavano gli schiavi? No, a proso, poi che vuol dire i senza volto. A vuol dire senza, prosopos, volto. E perché li chiamavano i senza volto? Perché non avevano identità, non avevano dignità, non avevano libertà. Erano, mani, erano cose nelle mani dei padroni. E noi rischiamo, stiamo rischiando di essere gli aproso poi del ventunesimo secolo, il senza volto, gli schiavi di questo potere con la P maiuscola che come tu hai ben evidenziato è pervasivo in una maniera, sta, sta penetrando dappertutto. Cioè quindi tu vuoi dire che ehm, la mascherina, non siamo qua a disquisire protezioni, cioè sappiamo tutto quello che, che è accaduto, oggi molto, ma molto, ma molto più ridimensionato eh, abbiamo cercato anche di capire: boh, c'era un disegno? Sì? No? Forse? Come mai? Va bene, magari poi oggi qualche chiacchierante anche in merito potremo farla. Tanto insomma, abbiamo qua. Gli tireremo brutalmente detto giù la pelle ad amato, nel senso che è uomo. Di, carne, di sangue e comunque anche estremamente sincero, quindi oggi cerchiamo anche di affrontare questo, questo argomento certo la mascherina quasi tu vuoi dire è quasi un codice a barre, cioè siete tutte uguali dietro con la giusta protezione non siamo qua, ripeto a Novax, Sivax penso che evidentemente soprattutto il mio spazio più o meno le mie idee le avete capite però detto questo sì, no, visivamente tu vuoi sì, dire sì. quasi degli uomini in serie con la mascherina non c'è dubbio, ora è chiaro che anche qui non mettiamo in dubbio no la, no la, no, la, no. non stiamo parlando a puntista no, no, no, la, no. la, la, la mascherina sarà anche utile il problema è se questa cosa prosegue troppo a livello culturale va a incidere nella società e bisogna stare attenti, tenere ben presente questo aspetto, perché eh, il, il, un, un essere umano riesce ad avere la consapevolezza di, di, di, appunto di essere, eh, se dà, se, se riesci a dare il tu, un tu, dire tu un altro volto, cioè il volto è l'epifania epifani, dell'altro, è quello che ti consente di entrare in relazione. Se no, non abbiamo più volti, abbiamo soltanto numeri, codice a barre e soprattutto abbiamo un, un bavaglio. Perché Molto anche importante. dal punto di vista del, de, dell'immagine, eh, una mascherina che perde la sua funzione protettiva diventa un fattore culturale, diventa un bavaglio, eh. Assolutamente, insomma questa mattina siamo partiti anche, come quasi partire dalla, dalla coda per arrivare alla testa però è, è un ragionamento che prepara, prepara anche queste quasi due ore di solastra libertà quindi saremo con voi fino alle ore 10, ripeto linea aperta, dopo leggerò il whatsapp insomma cercheremo un po' di accontentare tutti alle ore 9 appunto aggiungiamo poi il secondo ospite, avremo in collegamento, beh un amico, un amico uh, <ride> eh, combattente è un combattente, uno dei, delle altrettanto punte di, di diamante del femminile assieme a Gianfranco assieme a tanti uomini che quel giorno e parleremo anche di quel giorno un attimo perché portare due milioni di, di persone al Circo Massimo Roma eh, per parlare di, di famiglie e dire che evidentemente esiste ancora un mondo sano esiste, esistono quattro valori che nessuno vuol cambiare quelli degli altri però vuol mantenere i nostri, Beh, perché se gli altri vogliono cambiare i nostri un uno si incazza Sai, si può parlare dolcemente poi si può anche parlare meno dolcemente Visto che il nemico sta utilizzando tutto Ed è giusto che anche, diciamo così, chi ci mette la faccia eh, Chi ha voglia di giocare la partita frontalmente senza mascherina Nel senso guardando eh, chi ha di fronte eh, Giochi tutto E quindi i valori, quindi la preghiera Quindi tante cose che oggi comunque affronteremo Gianfranco certo. Massimo Gandolfini, dottor Massimo Gandolfini Quindi che per un problema, diciamo così... Eh, Personale, domenica scorsa non, è riuscito, non sono riuscito ad agganciarlo, però oggi sarà comunque con noi alle ore 9. Partiamo Gianfranco anche sul Corriere della Sera, quindi siamo anche su, su diverse piattaforme. Federico, giusto? www.radiolibertà.net. Scaricate anche l'app gratuita del, del telefonino, molto bella, ben fatta. Ci sono anche tutti gli email per scrivere a noi. Eh, conduttori date consigli c'è la pagina di sulla strada eh, della libertà della, della, di questa diretta se volete comunque postare scrivere insomma ecco cerchiamo anche di rendere veramente molto democratico il confronto il Corriere della Sera quest'oggi insomma un problema importante, dopo magari lo affronterò anche con te velocemente, senza esito i colloqui tra i leader mondiali, gli 007 americani siamo sul Corriere appunto della Sera, l'invasione è possibile fa tre giorni, insomma c'è questa frizione importante eh, tra, tra Putin e quello che accade in Ucraina, insomma anche gli italiani lasciano Kiev, Biden a Putin se invadi la pagherai cara insomma sapete che è secondo me è un po' che stanno tentando di circondare Putin creandogli dei focolai attorno sapete che poi ma questo lo voglio chiedere a Gianfranco quanto in quelle zone anche il mondo il messaggio cristiano ancora intatto perché lui nella sua modalità a me Putin sta simpatico, mi spiace, poi qualcuno starò antipatico io, però chi difende, chi è contro la globalizzazione, chi crea ancora delle tutele all'interno dei propri confini, e dei propri principi, è fondamentale assolutamente una pillola anche in questa direzione Gian assolutamente Franco. a me ha sempre colpito il fatto che lui sia l'unico leader mondiale che abbia una visione scatologica cioè lui, lui è quello che ha detto guardate che siamo di fronte a uno scontro tra il bene e il male esattamente eh, ha ricordato le, le tradizioni cristiane della, della Russia il battesimo della Russia e è, è l'unica Nazione che in questo momento ha una visione, eh, condivide a livello pubblico una visione antropologica cristiana sostanzialmente, nel senso eh, della vita dal da concepimento alla morte naturale, della famiglia basata sul matrimonio tra uomo e donna, della libertà soprattutto di ed educazione dei, dei genitori. Eh, con l'assoluto divieto da parte del, dello Stato, dei poteri pubblici, di indottrinare attraverso eh, ideologie. Eh, loro hanno passato la tragedia, lo sappiamo benissimo, no? De, con l'Unione Sovietica, del comunismo, per cui hanno ben presente che cosa significhi no? cioè, eh, l'indottrinamento cioè. da parte dello Stato. Ora, mh, può sembrare paradossale quello che volete, perché la Russia che abbiamo conosciuto noi eh, quella dell'Unione Sovietica era la Russia che aveva una visione esattamente contraria a quella dell'Occidente che ora eh, siano proprio loro eh, in particolare il Presidente Putin a difendere questa visione antropologica cristiana la dice lunga prima di quanto sia scristianizzato l'Occidente eh sì. e, e soprattutto di, di, di, di quanto possa rappresentare l'ultimo baluardo Qui guardare perché non c'è nient'altro e poi non dimentichiamo che comunque è un leader votato 70% dal proprio popolo eh, ogni qualvolta che lui si presenta eh, ma c'è sempre lui, e eh beh questa è democrazia sento in giro in Italia altri leader eh, che non mi pare che siano passati attraverso la vallo popolare no. però magari mi sbaglio, eh, Gianfranco sa che io alle volte può essere che mi sbaglio però se Dici, ci penso se... da Monti in poi, Prendiamo... 2011 11 anni, boh Dimmi. mi sembra che gli ultimi 4, 5, 6 premier non siano stati votati dopo lo cercherò su Wikipedia. Ecco, 02-6620-3529 due telefonate buongiorno e benvenuto buongiorno signor Maggi di allora prima dico che io sono dalla parte dei poliziotti perché signor Maggi a chi protesta per le manganellate va ricordato che i ragazzi non tirano cioccolatini ai poliziotti ma spesso duri sanpietrini materiale da costruzione, dico io. Vengono al pettine il disagio giovanile prodotto dalla pandemia, i cattivi maestri e un giudizio di uno Stato Unite che non vuole insegnare il rispetto della legge. Tutto qua vi saluto e buona giornata. Grazie Lisetta, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Salve entrambi, sono Marco da Torino. Una piccola precisazione, eh, l'autore eh, di quel magnifico testo era semplicemente Giorgio Gaber. Esatto, scusami, mi sfuggiva, sì. Prima cosa, seconda cosa, a proposito delle, delle mascherine, ehm, il sul ospite, che avrei anche confronto su propreso e ospite, è che la definizione secondo me è errata in quanto la mascherina, la maschera è la cosa piacevole simpatica goglialica del carnevale. La mascherina è quella eh, più ridotta, cioè che copre gli occhi quella non è una mascherina, è una museruola mm. che si mette ai nostri amici animali in particolare per cui io suggerirei anche al nostro illuminato Ministro della Salute eh, di cambiare nome da ehm, Leu, semplicemente cambiarlo in sed, che non vuol dire ma in latino, ma sed vuol dire schiavi e diseguali vi saluto, salve <ride> grazie, buongiorno e benvenuto Ciao Roberto, ciao Gianfranco, sono Nando da Pioltello. Oh, sono contento ciao. di sentirti, hai una voce anche più tonica rispetto all'ultima volta eh, quindi sono contento per te. Ma guarda, sono contento di sentire Gianfranco Amato, lo sento spesso Canale Italia e la televisione cristiana approfitto anche per mandare un caro saluto a Pina Guglielmo che è una persona in questi due anni si è davvero dimostrata eccezionale ha avuto una grande maturazione spirituale e pur non parlando quasi mai di politica ha anche detto delle cose molto coraggiose in questi due anni dovresti invitare anche lei va bene poi parlando della russia io sono Anne saranno dieci anni che lo dico anche a quella giornalista tua amica che adesso si è venduta al regime sono dieci anni che, lo dico, dovremmo uscire dall'Unione Europea e aderire alla federazione russa. Io sono uno negli anni Ottanta, andai a fare le manifestazioni reganiane contro l'impero del male, ho fatto scioperi della fame per liberare dissidenti come Nathan Sharansky, Sakharov, Elena Bonner, Ira Fusnik, tanti altri. Adesso vorrei la cittadinanza russa io. Ciao. Grazie, grazie Nando, grazie Nando. Allora, allora, allora. Continuiamo un po' Gianfranco, vuoi così rispondere no, velocemente a queste telefonate? Na, Nando vive il nostro paradosso, anch'io ricordo sì. negli anni 70, a metà degli anni 70, eh, quante petizioni per liberare appunto, Sakharov, ricordo Solzhenitsyn, Arcipelago Gugula, noi siamo di quella generazione, ah, sì. che abbiamo, abbiamo vissuto l'urso come l'impero del male, no? ed è un paradosso per noi incredibile adesso arrivare al punto di aver compreso che l'unione europea, questa che, che era nata dal sogno di tre cristiani sì. Adenauer, Schumann e De Gasperi si è trasformata in un incubo eh, <ride> il sogno che diventa incubo adesso questa Europa è diventata eh, finanza e burocrazia burocrazia e finanza una burocrazia che arriva addirittura ad essere asfissiante fino a risibile io ieri a Canale Italia l'altro giorno L'altra sera ho, ho, ho ricordato che c'è un regolamento dell'Unione Europea, un regolamento esecutivo, il 1333 del 2011, che regola la lunghezza della banana. Sapete, Esattamente, sì, cioè, sì. Una banana però... deve essere lunga, deve avere una lunghezza e un grado rispettivamente di 14 cm e 27 mm perché cioè. vogliono rendere in serie tutto quindi è chiaro che le multinazionali dal cibo vedete insomma vogliono farvi mangiare gli insetti, guarda che non, è, non è che siamo a radio follia, no, siamo no, a radio eh, libertà eh. e radio verità, mm. quindi questo è, è importante, insomma voglio dire mh, eh, io vedo eh, vedo una situazione estremamente pericolosa aggiungo quello che ha detto Gianfranco eh, la vedo in Europa come un laboratorio di Dottor Jekyll e Mister soprattutto per i bambini mm. questa trasformazione antropologica devo dire che anche Sanremo di quest'anno sto veramente simpatico eh, mm. da un certo punto di vista virgolettato quindi dopo con Gianfranco e faremo voglia. anche una serie di riflessioni con te voglio spremere te Massimo Gand... guarda come, son sì, ma sì, guarda come sono cattivo oggi ma guarda come sono cattivo oggi voglio unire questi due elementi perfetti per portare un pochino più di logica e antropologia vera all'interno e... del quotidiano tu pensa io dico che tu pensa la domenica mattina c'è a due ore e uno dice benissimo parliamo di tante cose poi facciamo musica no? possiamo cantare tu pensa siamo in Italia anno domini 2022 13 febbraio, ok, tu pensa a su, con che, ci stavo pensando questa mattina, mentre veniva con Stefania qui, eh, in macchina, cioè adesso noi parleremo di queste cose, ma ti sembra ammissibile in una società così, che noi siamo qua a parlare di principi o cercare di difendere, con i nostri limiti, determinati principi che sono veramente ovvio. Le, le basi vitali di ogni, anche del peggiore essere umano, L Ovvio. quindi... Quindi è arrivato il tempo de... profetizzato dal grande Chesterton. Spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d'estate e che 2 più 2 fa 4. Noi siamo qua a difendere l'ovvio, quello che fino a poco tempo fa era eh, il normale, la normalità. E, e questo, sai, dipende, poi ne parleremo, perché c'è un altro aspetto, eh, di, dipende dal fatto che abbiamo perso una, una prospettiva comunque spirituale. Scusa, qualcuno Roby parla più dell'Europa dell dei popoli? Ti ricordi una volta? Sì, sì. sì. Eh, non, non parla più nessuno. In realtà, eh, l'Unione Europea, l'Europa ha senso, quante volte l'abbiamo detto qui? Oh mamma! So, soltanto <coughs> se. Popoli con lingue, costumi, cucine, modi di fare diversi possono essere uniti da un collante che non può essere certo l'euro, il dio, il denaro o il vitello d'oro. No? Questa Europa, del, Europa delle burocrazie, della massoneria, delle lobby gay, di tutto quello che volete, è, è, ha deciso di suicidarsi e si è suicidata quando ha deciso di eliminare il riferimento alle radici cristiane dalla Costituzione. Trattato di Lisbona. Certo, se, se soltanto l'identità religiosa, cioè il cristianesimo ha potuto tenere in piedi il concetto e può dare senso al concetto di Europa e questo non è che dobbiamo essere dei baciapili, dei bigotti no, l'aveva capito anche un laico liberale come Benedetto Croce nel suo celeberrimo saggio perché non possiamo non dirci cristiani che io consiglio sempre a tutti eh, non è un per lui era un problema culturale, non di fede ma anche un ateo Deve arrivare alla conclusione, per cui l'Europa non può avere senso se non si riconosce nell'unica cosa che può, può appunto tenere insieme i paesi e popoli così diversi: cioè le radici cristiane. Le radici cristiane 02 6620 3529. Buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno, ciao, sono Antonella, buongiorno avvocato amato, grazie mille per, per essere qui questa mattina. Eh, io voglio dire questo eh, brevemente Nel, ehm, questa eh, ehm, esperienza che stiamo vivendo da, do, da due anni a questa parte sta tirando fuori ed è questa secondo me io la vedo in modo positivo anche se ha tantissime negatività e lo sappiamo tutti sta tirando fuori tanta cristianità che era ancora eh, di, un po' sotto le ceneri io conosco Tante persone che non erano, non, non credevano, avevano questa visione eh, così materialistica, eccetera, eccetera, ma hanno capito che questa pandemia, psicopandemia, <coughs> è una battaglia fra il bene e il male e quindi sta, sta emergendo un, un popolo, delle persone, delle amicizie, delle, dei gruppi che si sono formati e si stanno formando che stanno riscoprendo quello che è il, il cristianesimo autentico. E quindi da questo punto di vista io la vedo in modo positivo. Ci sono questi nuovi gruppi, amicizie, eh, non so, aperitivi che si fanno e la gente socializza. Prima non eravamo così, se ci facciamo caso. Due anni fa ognuno andava per la sua strada, non ci si salutava, eccetera, eccetera. Magari adesso ci siamo un po' divisi ma questi gruppi che stanno nascendo e queste persone che stanno riscoprendo i valori veri sono tantissimi quindi io la vedo in modo positivo e queste persone eh, porteranno avanti la nuova cristianità che non sarà più quella di, eh, di papa, del Papa che abbiamo adesso ma sarà una nuova cristianità grazie, grazie mille, alta telefonata, buongiorno e benvenuto sì, buongiorno, eh, chiamo da Trieste, buongiorno a tutti, io vorrei fare un po' dell'ironia, teniamoci che um, i malocchini i senegalesi che fanno, sono gli unici che fanno scappare i manganellatori degli studenti delle truppe camellate della Lamorgese, va bene a parte questo, eh, l'altra volta, eh, non ce l'ho con Matteo assolutamente, però a porta a porta ha detto ora si apre, dimenticando però con, che martedì un milione e mezzo di persone rimane a casa sospesa dal lavoro, eh certo, quindi io non so certo. sinceramente cosa pensa e eh, chi, chi gli dà questi consigli sinceramente, o non capisce la realtà o non la vede la realtà, non, non so, non capisco, comunque la gente mh, è veramente alle scatole piene di tutta questa situazione, ieri c'è stata una be bella manifestazione a Trieste dei non Green Pass che mh, la maggior parte dei politicanti eh, pensava fosse sparita e e quindi io credo che la, la Lega il centro, dovrebbe, dovrebbe stare molto attenta perché eh, le persone premieranno in caso di elezioni chi ha mantenuto una rotta, eh, la, la barra dritta. Ecco, grazie, lo dico. grazie mille. Federico abbiamo qualche altra chiamata che facciamo passare. Ormai siamo in time out, primo time out Gianfranco. Bene.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 Ehi hey gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Liberi di scegliere, libertà, insomma, Povia è un grande amico oltretutto di, di Gianfranco. Io ero, ero venuto ricordo qualche anno fa al cinema Manzoni di Monza. Quando tu giravi con, con Povia contro insomma. Eh, contro tante cose giuste, l'ideologia gender, tutto quello che la difesa dei bambini, insomma, anche Povia è, è padre. Quindi voglio dire. Eh, bravi anche quando avete fatto questa operazione importante tu e Povia girando i teatri di tu tutta Italia. Mi anche con sale strapiene. Sì, tutto. sì, da, da Trieste fino a Palermo. Si, si intitolava Invertiamo la rotta. E la cosa. è la cosa impressionante, quasi profetica, è che iniziavamo, ti ricordi, si iniziava con, questo, con il suo brano sì. chi, chi comanda il mondo, dove lui c'è una, una dittatura, c'è sì. una dittatura, non puoi immaginare quanto fa paura E il video era impressionante, se ti ricordi sì. Nel video si vedeva Mario Draghi con una mascherina chirurgica, nel, nel 2016 oh, fermi. Fermi. Sì. Oh, Mario Draghi, nel video, sì. si vedeva sì mario draghi con una mascherina chirurgica andate a vedere il video chi comanda il mondo che è del 2015 noi l'abbiamo portato in giro nel 2016 2017 eh, vedete c'è questa scena dove c'è lui la Merkel, i potenti che fanno un'operazione chirurgica. c'era anche draghi, lì, draghi con la mascherina, mascherina. chirurgica ed è in qui, a il presidente del cons che Consiglio. che poi è diventato il presidente del consiglio Mar Ma mario draghi allora era semplicemente presidente della bce è inqu inquietante guardate beh voi. ma una banca la BCE è... eh, poca roba Goldman Sachs sì. ma cosa vuoi che sia eh, sono uomini al centro del popolo tu sì. sono uomini che li trovi dal panettiere la mattina sono uomini che bevono il caffè sono uomini che vanno a trovare i loro parenti nelle RSA sono uomini che fanno del bene in Africa in mezzo ai bambini magari se penso no. a questi uomini in mente madre Teresa di Calcutta, ecco mm. comunque adesso io sto un po' paradossando ma quello che ha detto Gianfranco Mato è Molto molto importante e fa riflettere al di là di Mario Draghi o non Mario Draghi. Sì. Però Mario Draghi è lì. Noi, quindi, noi... Tutto qua, eh, per carità, non siamo qua a criticare Mario Draghi. Mm, no. Abbiamo portato dei dati. Poi ognuno riflette come vuole allo 02 620 3529. Quindi una telefonata dopo Gianfranco. Vai. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Ciao. Ho sentito il vostro interlocutore che era allibito di questa Mario Draghi già nel 2016 con la mascherina, però di che cosa siete allibiti? È il vostro Presidente del Consiglio, mi pare, quindi dovreste parlarne bene, non dovrebbe essere un personaggio inquietante, altrimenti voi chi appoggiate? Personaggi inquietanti. Quanto poi al discorso che non si parla più di Europa e dei popoli, eh, I primi di parlarne siete voi, una volta potevo dire siamo noi leghisti, ma ormai eh, sul Pratone di Pontida vi ho sentiti molte volte giurare fedeltà alla Padania, a lottare fino alla morte per la Padania e tutto questo è andato poi nel dimenticatoio. Quindi almeno il 70% di voi, soprattutto gli ascoltatori di Radio Padania, sappiano che siete dei traditori dei traditori, dei propri ideali io ho giurato anch'io per la padania sul Pretone di Pontina però io continuo anche da solo quella storia lì Grazie. perché un uomo si può nascondere dagli altri ma non si può nascondere da se stesso e continuo a non vaccinarmi a non usare il vostro schifoso vaccino che obbligate la gente ad usarlo per poter lavorare, anche per prendere solo un caffè. Siete dei buffoni, dovete solo Va vergognarvi. Bene, grazie, come vedi siamo a Radio Libertà senza filtri né censure, però qualche premessa la devo fare. Innanzitutto io sono un normale conduttore di radio, ho una mia idea, ho un mio passato. Io a Pontida ci vado anche quando non c'è la manifestazione di Pontida e sicuramente... Eh, mi manca la manifestazione di Pontide e ho voglia di una manifestazione di Pontide ma io sono convinto che a breve prima di quanto si pensi qualcuno la ritornerà, non lo so ho un po' questa sensazione, magari mi sbaglio però io ho questa sensazione che là dove la Lega Lombarda giurò quindi 7 aprile del 1167 non è che scherzavano eh? no, no. Cioè non è, non è che la storia si scherza adesso sai c'è l'azzeramento della storia l'annientamento del passato la distruzione delle radici la distruzione delle origini poi però cioè, non è che la storia svuoti un cuore sì magari gli metteranno un chip ai bambini chi lo sa li porteranno via dai genitori perché magari non li faranno vaccinare questo io non lo so ma il cuore non riesci a, metterlo, tu riesci a mettere un cipo in un no. cuore in un'anima dura no Gianfranco Ok, quindi eh, con un passato con delle radici con, con l'emozione eh, non ce la faranno perché non ce la faranno è chiar, chiaro che questa è una telefonata forte non è sicuramente indirizzata a me la telefonata voglio dire quindi o a, o a te eh, però voglio dire è importante riflettere anche sulle, sulle telefonate estreme perché magari un po' di verità c'è anche lì buongiorno e benvenuto Buongiorno, sono signora Gina. Volevo dire da dove? Da cosa. dove, signora Gina? Da dove? Da serenno oh, eh, senta, quel signore lì non è la prima volta che telefona e insulta sempre la Lega. È ora che la smetta. Ma non litighiamo tranquilla, tranquilla. Lo sprechiamo dice... telefonate, lo sprechiamo telefonate. Eh, a litigare tra di voi sapete che non è la diretta no, per litigare tra di noi. È il solito che telefona sempre, tranquilla. È il solito che dice è ora di finirla. Va bene, va risultare. bene. Grazie, grazie, grazie. Eh. Io ho il dovere. Siamo a Radio Libertà, siamo sulla strada della libertà. Io faccio passare tutte le telefonate. Ovvio che se il linguaggio diventa incivile e diventa illogico, mette in discussione anche il buon gusto. E la, la radio in me troverà un amico. Se un concetto viene espresso con intelligenza, ha un contenuto a prescindere, a, qua troverà casa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve, sono un vostro ascoltatore, vi ascolto frequentemente tutte le mattine. Eh, sento la, la vostra sto sentendo il vostro discorso e non sono d'accordo con le ultime mode politiche che ha Salvini, perché per i non vaccinati non ha fatto niente. Io dico ancora una cosa, non sono un Novax, i vaccini li ho fatti tutti, sono contro questo vaccino. Voglio solamente dire, se nessuno prende sotto la sua ala questa parte di, di persone che sono vostri militanti e tutto... Mi, mi dispiace, ma vorrei dire che voterò i Telexit e non voterò più la Padania. Cioè, più Va la... bene, grazie. grazie. Allora, una telefonata, dopo eh, chiudiamo un attimo le telefonate perché devo dare spazio a, al prezioso ospite. Vi avviso io quando richiamare, così non state in linea per niente. Buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno, sono Maurizio, chiamo Don Lago Maggiore. Devo dire che l'ascoltatore di Monza eh, per quanto possa essere amaro eh, condivido la sua posizione, io non ho mai giurato fedeltà alla Padania, ho fatto bene perché vedo che questa parolaccia è stata eliminata addirittura anche dalla radio, quindi effettivamente era tempo perso, ma posso capire la sua posizione eh, che è di grande delusione posso capire che quando uno si sente tradito ovviamente detesta di più il traditore che non il nemico c'è certo. la signora che telefona e che dice che deve smettere di chiamare beh signora guardi cambi radio ascolti un'altra cosa oppure continui a rimanere qui ad ascoltare Radio Libertà però si deve anche adeguare accettare che fino a, per il momento benché sia stata tolta la parolaccia dal nome insomma ancora i telefoni ce li lasciano usare buona giornata Assolutamente vedete e ringraziamo il direttore Giulio Canarca perché non ha mai, mai e comunque anche i direttori che hanno preceduto Direttore di questa radio è anche, anche stato Matteo Salvini Quindi voglio dire, ehm, Roberto Poletti, mi dice, ah, sì. mio amico, bravissimo Insomma, Quindi voglio dire, eh, questa è una possibilità, vedete che con un... Vi sfido altre radio, eh? anche la radio qualcuno della confezione industria, non lo so, insomma dove tutti sorridono, sono anche <ride> simpatici due conduttori uno è stato anche mio ospite, però voglio dire, eh, bisogna sempre dire o filtrare telefonato o chiedere qua è libero, il buon Federico alza, prego, in diretta e quindi si rischia perché si rischia però la libertà è questa se non rischi non c'è libertà eh, come diceva il nostro grande amico Giuseppe Povia solo chi rischia è libero Gianfranco, io voglio farti questa domanda insomma, c'è un, un po' di fermento nella gente in generale nella politica um, un po' di oh, se, confusione, non lo so insomma, la gente alle volte capita insomma, de, sta riflettendo secondo me anche pesantemente abbiamo detto prima, hai parlato di Mario Draghi insomma, de, di quanto poi la politica io dico sempre, possono arrivare i professori, gli scienziati, i banchieri però la politica nasce anche per un avere un valore territoriale. No, cioè non è che la politica viene odiata, ma non è il calcio. Io credo ancora in una seria politica, personalmente ho anche qualche idea ce l'ho in mente, eh, voglio dire mh, perché è ancora il sindacato del territorio ed è fondamentale. Parlo per la Lega, Umberto Bossi quando l'ha fatta nascere, quindi nel 79 in poi ha proprio fatto questa scelta, una scelta importante di sentire il sangue le pulsazioni del territorio. Oggi però, insomma, voglio dire o da qualche anno da Mario Monti in poi, tu hai notato, senza fare immagini sul partito politico, però che c'è cioè, forse un, si rischia un commissariamento della, della politica, perché a prescindere dai contenuti del governo, io ho visto che se un premio ha voglia di far passare qualcosa, pur con un po' di opposizione dentro, con un po' di, di, di forzature che si possono fare, ciò passa, e, e dal, secondo me dal, dall'inizio del Covid in poi io ho notato che questo, questo aspetto è sempre più evidente personalmente per me è preoccupante prego Gianfranco chiaro che stiamo vivendo una situazione patologica uh -huh. eh, pensa che 80 anni fa Ezra Pound eh, se n'era uscito con una affermazione molto forte cioè che i politici sono i camerieri dei banchieri sembrava una cosa un po' esagerata no? Nel... Sì. Però se tu guardi la situazione oggi Roberto, cioè, la, tu, praticamente quasi tutti i politici italiani hanno supplicato in ginocchio un banchiere, eh, di cioè, che e non è un banchiere qualunque, è un banchiere con la B maiuscola, è il banchiere dei banchieri, Cioè l'ex presidente della BCE, eh, di, di, di, che oggi sta governando l'Italia. C'è un problema. Eh, siamo in una situazione assolutamente patologica non è normale allora la politica dovrebbe riflettere noi dovremmo riflettere tutti dovremmo riflettere ma eh, secondo me c'è una crisi di sistema che è molto più profonda eh, e che, che riguarda proprio l'assetto dello Stato italiano certo, cioè, a me certo. è quello che che, che, che, che che preme e secondo me bisogna che la Lega recuperi questa che è stata la grande intuizione del più grande tecnico delle istituzioni e l'uomo più colto d'Europa, definizione del grande giurista Carl Schmitt, cioè Gianfranco Miglio. Guardate che tutto quello che è successo, compresa la crisi e, e la, la pantomima dell'elezione del Quirinale, era stato tutto profetizzato. L'impasse cui ci si è trovati col, col, col, col Mattarella Bis era stato tutto profetizzato da Gianfranco Miglio Cioè lui aveva eh, detto chiaramente che questo stato unitario, centralista, accentratore, risorgimentale, massonico, napoleonico e ottocentesco va bene, avrebbe, sarebbe arrivato al punto del collasso dell'impasse, dell'autoimplosione siamo arrivati Gianfranco Miglio ha profetizzato la fine dello Stato moderno, ha profetizzato la fine dei partiti di massa ideologizzati certo. dicendo che sarebbe, ci sarebbero state delle aggregazioni dove il carisma del leader avrebbe eh, funzionato molto di più attraverso anche la comunicazione aveva profetizzato anche quello, aveva profetizzato la fine dell'esercito come conosciamo noi aveva profetizzato che l'innovazione ovviamente tecnologica soprattutto digitale avrebbe portato alla fine di quegli apparati, apparati burocratici ma noi siamo ancora fermi a quella roba lì ottocentesca Napoleone ah, poi... ci sono i prefetti introdotti da Napoleone ora io dico ma... subalterni e sindaci eletti la... prefetti non eletti, sindaci eletti ora io non dico lui po poi fece anche una, una proposta che era ragionevolissima eh, le famose tre macro-recioni sì, certo. i, i principi di assago di cui non parla più nessuno nel 93 intanto prima o poi comunque io ne... c'ero lì eh, <ride> voglio dire, allora io si può condividere, non condividere, ma perché non ci mettiamo intorno a un tavolo a ragionare? Quello che io non accetto, e, e mi spiace che adesso non ci sia più qualcuno che politicamente lo gridi, è eh, che santo cielo ma è possibile che questa concezione dello stato unitario, ottocentesco, napoleonico accentratore non si possa neanche mettere in discussione cioè, è come scolpito nel, nel, nel marmo come, come le tavole di Mosè no? ragioniamone niente è un totem Beh, ideologico intoccabile il problema è giungo, bravissimo il problema poi mi viene in mente intanto che parlavi eh, il famoso la famosa riflessione di Umberto Bossi che fece ormai 25 anni fa pre-euro che predestinava che ormai le, le, diciamo così, le nuove finanziarie sarebbero passate da un fax che comunque noi mandavamo alla e Macron che così ha funzionato e, o a colla ai tempi e, e, e quindi loro avrebbero certificato quindi noi votati e però devi parlare del stato europeo, ritorna allora no però la finanziaria perché poi Faremo anche delle riflessioni su PNRR, adesso breve ospiti, anche tosti in questa direzione, dove sostanzialmente il 70% sono debiti e l'altro 30%, quelli che festeggiano il PNR, che è un altro suicidio economico, è un altro suicidio. suicidio economico questo, capito? Sì. Oltre al debito pubblico, questo è un altro suicidio economico, dove il 30% è vincolato a finanziarie, che lo Stato, farà? lo Stato farà? Macro regioni, il Noda aveva prodotto 100 miliardi di euro certo. ogni anno, in due anni avrebbe il proprio PNRR con le proprie risorse senza massoni mm. che dicono cosa lo Stato deve fare perché così ha funzionato, funzionato quindi voglio dire chiaro che questo è il concetto oggi divagate, sì, avete ragione magari tirateci un po' l'orecchio. devo fare la segna stampa, non la faccio, la faccio male è vero, è vero mm. però è anche vero che ormai è un momento storico come ha ben come ha descritto Gianfranco che è, è, cioè, si può anche ogni tanto spegnere il computer, no? Cioè, si può anche non guardare certo. questo schermo per capire come gira il mondo. Certo. a girare per strada, guardiamo quanto abbiamo in tasca, quanto abbiamo in tasca per esempio prima dell'euro. Eh, la felicità delle persone, c'è cioè un attacco alla serenità. Chi sorride oggi? Perché non le vedi con la mascherina? Quindi, tu dici, non vorrei che dietro, beh, volevano così, non lo so. Io qualche idea me la sto facendo. Se abbiamo qualche telefonata la facciamo passare e dopo ascoltiamo ancora Gianfranco. Grazie Federico, sempre puntuale. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, io la, diciamo, sto seguendo un attimino la trasmissione. Sì. Ma, ci mettiamo, ma dobbiamo metterci in mente che abbiamo già da anni sempre avete una conduzione politica di gente ignorante in materia? Ma, ma ce ne rendiamo conto non delle de gente competente con una visione a lunga distanza per esempio il riferimento all'energia a, a, tutto, a tutto quello che, che, che può succedere in avanti sempre aspettare che succeda quando è successo eh, però non pensavamo arriva l'alluvione eccetera quella strada lì sì. oppure capita l'incidente, eh, ma però non pensavamo ma, ma abbiamo un po', un, un po' una mentalità oppure siamo lì sempre a guardare e mettere su le persone per il colore per il colore perché la gente è ignorante, ma dobbiamo smetterla è finita la storia la, la storia di bianche, rosse, verdi e, e, e, e fascisti comunisti dobbiamo eh, sì. mettere su gente competente che, che possa portare l'Italia avanti altrimenti facciamo sempre le figure dei pagliacci Scusate per lo spove e buona giornata. Ma ci mancherebbe altro, comunicato perfettamente. Beh, insomma, le bollette, caro bollette, aumentato, chiuderanno le aziende di qui di là. Beh ragazzi, eh, cioè, avete svenduto con la moneta l'Italia all'euro, uno, due. Non volete fare adesso, qualche riflessione sul nucleare? Si potrebbe anche fare, voglio dire, i paesi più avanzati qua dietro le nostre Alpi, portiamo l'energia. Il gas lo portiamo da altra parte, pare che ci sia anche il petrolio in Italia, però nessun interesse evidentemente. Abbiamo venduto pezzi di mare, chi lo sa se magari in quei pezzi di mare il governo Renzi c'era sotto del petrolio. Qualcuno dice che magari c'è. Allora, eh, beh, dobbiamo capire cosa fare da grandi. O accettiamo la globalizzazione o stiamo lì per così, non lo so perché uno può stare a Roma, non lo so. Magari qualche idea me la sono fatta, no? Quindi voglio dire, o, o, se, o se no cerchiamo di fare... Eh, i sovranisti tutto tondo no? Cioè, alla fine cioè, la partita è quella lì, ognuno gioca al proprio interesse Cioè, non è che noi dobbiamo andare là con i coltelli democraticamente tra i denti perché se tu non difendi la tua economia la Germania l'ha difesa bene bravi i tedeschi, eh, eh, li critichi eh beh, voglio dire certo. eh, uno gioca solo a casa mia cerco di difendere la mia economia poi certo. se non posso comprare eh, la bicicletta nuova mia figlia non la comprerò <ride> però voglio dire, faccio un esempio cretino però dobbiamo capire se c'è sovranismo o non sovranismo in era dove la globalizzazione sta esprimendo il peggio di se stesse però gli abbiamo aperto le porte e se poi uno eh, dice boh forse va bene e, e la partita è quella lì Gianfranco quindi cioè, abbiamo svenduto l'antropologia figurati se non abbiamo svenduto l'economia abbiamo svenduto il crocefisso figurati se non andiamo a svendere qualcun altro certo No, dopo so, una telefonata prego Giancarlo. Non, non soltanto ma eh, la domanda che ti pongo è è, è, è sovrano un paese che non, non, non può più mettere moneta è sovrano un paese valutare e rivalutare Sì, che ha l'obbligo del pareggio di bilancio esatto è, bravo. è, è sovrano un paese eh, dove tu pensa eh, Roberto la comunicazione social che oggi mi sembra abbia sostituito la, la, la comunicazione della carta stampata, della televisione, pensiamo a Facebook, YouTube, Twitter, Messenger, quello che volete, è, è, è gestita da privati stranieri negli Stati Uniti che hanno un diritto assoluto di censura insindacabile e, e, e, e, e indiscutibile. Ti sembra normale? A me è stato chiuso il canale... YouTube Tempo fa a, <ride> a Canale Italia sì. hanno bloccato Facebook. Ah. No? Eh, Canale Italia è una... e, e non si può fare nulla, ma è sovrano un paese in cui la comunicazione, ormai che è quella più importante possa essere censurata con una censura da regime totalitario, perché totalmente non è nessuno tutela legale cioè è insindacabile un signore, la community, decide di spegnerti ma così, così, è successo così. anche a Trump è eh, presidente degli Stati Uniti eh, potrebbe succedere ai leader eh, è sovrano un paese così? con 30 milioni di forze, beh ma è chiaro la partita è quella lì la, la partita è esattamente quella cosa quale. abbiamo detto? se noi ci rifugiamo tutti dentro qua sì sì siamo fighi perché arrivano i mi piace perché sì, facciamo sì, tanti sì, diretti sì, ci sta, è importante che lo usiamo tutti non è che anche Gianfranco una pagina Gianfranco certo. official eh, fast page, quindi voglio dire è importantissima, anzi guardate dopo daremo, daremo anche le coordinate per entrare anche in contatto con te però, però perdi però, la sensazione di poi perdere anche fi della base eh, se ti disumanizzi eh, voglio dire, cioè, eh, cosa devi fare, come la dad per i nostri figli, poveri, cioè, alla fine un motivo l'altro per carità, però insomma la maestra ai tempi, eh, il professore, l'empatia, cioè il capire, il guardarsi, l'odore, il, il viso, per modo di dire, prendo proprio anche gli aspetti più estremi dell'empatia dell dell'essere umano, eh, vanno da se quindi lì hanno anche una percezione, i bambini soprattutto, noi bene o male siamo trasversali su un viachetto. però voglio dire da quel punto di vista lì per loro è la normalità e non deve essere la normalità, non deve essere la normalità. Ma il virtuale non può mai sostituire il reale. Perfetto. 026620, sembrano quasi i numeri dell'otto, 0266203529, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buona Padania. Buongiorno. A te, te buona Dillo, dillo, non preoccuparti eh, da Dopodomani siamo direttamente in dittatura Dittatura perché uno che non si può vaccinare O che non vuole, che non può che non, non ha più lavoro Se non sono leggi laziali queste Non so cosa, cosa sono, cosa è da paragonare Come le leggi delle, delle fasciste Siamo in Un, un, un governo Un governo e, il governo Draghi, che poi manda un criminale perché Draghi non si può chiamare. Però non usiamo no, no, attenzione, attenzione, non usiamo mm. queste parole, ma anche perché metti in discussione mm. la radio, quindi per favore ritirala. Di che mm. non ti è simpatico, le parole criminali non si usano. No. Eh. Ecco, no. Te la banno Come io, se no, non ti non devo, si devo si chiudere. Di lui, nel okay. senso, no, no, tu, puoi, tu, no, tu no, fermati, tu puoi parlare mm. di lui, ma non usare mm. titoli così, ok? Grazie, mm. Mm. prego. Che siamo una dittatura, quello non ci sono dubbi come anche in Francia è uguale quello che sta facendo Macron, che si è visto, che, che sp spacca le persone, che spacca le, le macchine le, delle persone inermi, che fa sta facendo quelle cose, e, e Macron è uguale a, a Draghi, sono uguali, sono, sono, quello che ho pensato io, sono uguali, stiamo andando sempre peggio, purtroppo eh, vedo che a, a quelli, eh, quelli che non sono vaccinati o quelli che non possono o che non vogliono, sono trattati malissimo, è come quel prete bergamasco, giusto? che è stato sospeso da, dal, dal, dal vescovo perché lui lotta per la libertà, pensate che dove siamo arrivati, un prete è stato sospeso dal vescovo perché lui lotta per la libertà di quelli che non vogliono vaccinarsi, cioè vogliono vaccinarsi, fare quelle cose, ognuno deve essere libero di fare, ma in questo stato, ma non solo, non siamo più liberi, non c'è più libertà, la, la, la, mia, la mia figlia non può fare danza, non può fare nuoto, non può andare in, entrare in un bar, e far niente, non niente. E, se non è, e se non è dittatura questa non so quale, no. quel, quel, quale sia un'altra. Mi saluto, buona padania libera, e spero che la Lega capisca, ma non vedo che non capisce, però ognuno fa quello che vuole. Grazie, grazie. Due minuti Gianfranco, chiudi poi le linee e le apriamo ma, dopo. Ho visto che il nostro ascoltatore faceva un abbinamento tra, tra Macron e Draghi, ma mi pare che anche Macron fosse un uomo Goldman Sachs, sbaglio? Se Tu dici che Bene, magari sul Britannia non c'era, c'era perché più anziano Draghi. Ma perché non fanno... Però perché perché questi... qualche riunione del gruppo... Bid... Ma perché magari questi banchieri trovi, non eh. stanno in banca a fare il loro lavoro? Io, io lo capisco, i banchieri dovrebbero stare in banca a fare il loro lavoro, i, i, i, i, i, i medici dovrebbero stare negli ospedali a fare il loro lavoro. Perché si mettono a fare Perché tu pensi questa... che le banche che hanno profitto... Ah. No hai, ragione, no, no, no. hai ragione, Sono certo. delle associazioni no profit, no? Sì. con le spese per esempio bancarie, eh, sì. con le pensioni dell'anziano, eh. con le bollette che devi pagare, con i che... fidi che lasciano le aziende certo. tenendole così, no, no. con i mutui che sparano ah, interessi ah. incredibili. Eh, no? Sì. Eh sì, sì, sì. O sì. mi sbaglio? No, forse mi sbaglio. Forse Ci stamattina. sbagliamo. Però anche qui l'Europa che è strana, eh? Pensa che sì, eh, ha ragione purtroppo dal contatore tra, tra, tra pochi giorni siamo in un regime assurdo ma mi risulta che in Danimarca eh, si sia liberalizzato tutto Ops. adesso Danimarca è, è Europa o e mite l'Europa, quella che ci piace, no? in Spagna non, non c'è già più niente. Ma, che lì Ma mi anche che... tutti i morti Spagna, mi dicevano che... Londra, i morti sì. per strada. No. Io parlavo con, con un mio cliente che era la figlia. e Sostanzialmente, metto forse a maschile solo in un locale dove ha sostanzialmente è liberato tutto. E non è obbligatorio il green pass o perlomeno ha una scadenza. qua si parla di un green pass senza scadenza, a scadenza tra pochissimo con noi. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica. Ogni sabato dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio su Radio Libertà. ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti-Chei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13.00. Appuntamento con la Grande Musica. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio. Che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rientriamo, rientriamo in studio, siamo nella terza parte di sulla strada della, della libertà e mi avvisa il nostro regista appunto Federico che abbiamo in collegamento come promesso eh, il dottor Massimo Gandolfini. Buongiorno e benvenuto sulla strada ovviamente della libertà. Buongiorno Roberto, grazie per l'invito e buongiorno ai radioascoltatori abbiamo qua in studio così vi, vi sovrappongo anche insomma ci è venuto a trovare Gianfranco Amato quindi vi conoscete prego ciao Max sì, carissimo Gianfranco ciao avanti sempre con coraggio eh. sempre noi sai che sì, non, non, eh, non, posso... non ci arrenderemo mai Massimo mai, anche mai. oggi i nostri Terraria li abbiamo fatti partire eh, quindi qua dal plotone d'esecuzione insomma <ride> perfetto grazie allora allora eh, allora, ne parlavo proprio mh, prima con, con Gianfranco, Massimo, ti posso dare del tuo? Sì, certo, eh, certo, eh, ne, ne, ne parlavamo proprio eh, prima eh, con, con Massimo, quello che sostanzialmente è accaduto eh, l'altro giorno, quindi proprio combaciava con oltretutto una data importante perché era l'anniversario dell'apparizione della Madonna di Lourdes, Bernadette. Quindi lo stesso giorno sostanzialmente eh, la Commissione Istituto d'azienda Sanitaria della Regione Marche eh, ha definito venerdì, ecco quindi l'altro ieri, il farmaco da utilizzare le modalità della somministrazione per il primo, a questo punto in Italia, suicidio è assistito mai autorizzato in Italia. Sostanzialmente insomma, abbiamo parlato spesso con entrambi, e quanto soprattutto vi battete entrambi eh, nel nome della vita eh, questa decisione sostanzialmente ha fatto sì che consente all'uomo quindi al cittadino eh, che, che ne può fare richiesta di accedere sostanzialmente a questo purtroppo scusate l'argomento però noi dobbiamo questa mattina dire le cose come stanno sostanzialmente una specie di eh, come si può dire di, di, di, di un suicidio medicalmente assistito Uh, quindi stanno spingendo in questa uh, direzione allora adesso partiamo con te Massimo poi potete tranquillamente concertare con Gianfranco e partiamo proprio da questo importantissimo argomento ed evidentemente del disegno che c'è dietro sì. prego dottore beh in effetti quello che è successo venerdì è diciamo, la punta dell'iceberg di una situazione che sta andando avanti ormai da parecchi mesi, eh, questa c'è stato questo referendum radicale, richiesto di referendum radicale per la depenalizzazione dell'articolo 579 che è l'omicidio del consenziente e c'è questo pessimo disegno di legge che entrerà nei prossimi giorni alla Camera, disegno di legge Bazzoli-Provenza eh, che, che riguarderebbe l'articolo 580, che quindi riguarderebbe esattamente la morte inflitta. Voglio ricordare ai radioascoltatori che il titolo di questo disegno di legge la dice lunga e dice anche come si sposano le due iniziative, perché il titolo di questo disegno di legge è morte volontaria medicalmente assistita. Che cos'è la morte volontaria medicalmente assistita? È l'eutanasia attiva ed è l'aiuto al suicidio. Per cui è un momento tragico quello che l'Italia eh, sta vivendo. Se poi facciamo conto che addirittura, eh, con, contra l'Egem, perché la legge ad oggi condanna queste fattispecie, una, la Regione Marche attraverso l'ASL e un comitato etico territoriale eh, addirittura sceglie qual è il farmaco con il quale infliggere la morte a questo povero uomo che indubitabilmente eh, sarà in condizioni eh, di grande sofferenza, certo, di grande abbaccia e, e a lui vanno date ovviamente tutti, tutto il rispetto possibile e immaginabile. Ci sa il nome di questo farmaco, esatto. per il tiopentone sodico, ecco, per il pubblico il tiopentone sodico è un barbiturico potentissimo, il Pentotal. E, e, e Voglio anche ricordare che ad esempio la somministrazione di questo farmaco non è, un farmaco, non è proprio uno scherzetto, eh, prova ne sia che ad esempio nel, negli Stati Uniti il chiupentone sodico è stato cancellato fra i farmaci che vengono usati per la pena di morte, proprio perché, quindi nel braccio della morte, proprio perché è un farmaco eh, come che deve essere gestito con una eh, particolare competenza. Ecco, ci troviamo di fronte, se questo accadrà, noi ci auguriamo mai, ma se questo accadrà ci troviamo di fronte al primo caso in Italia di suicidio assistito e questo è, è terribile, è terribile e è ancora diciamo, peggio eh, perché sappiamo che dopodomani, martedì, la Corte Costituzionale eh, dichiarerà se è ammissibile o non ammissibile il referendum radicale, guardate che il referendum radicale ripeto dal punto di vista tecnico vuole depenalizzare l'articolo 579 che vuol dire l'omicidio del consenziente ma lo vuole depenalizzare al punto tale che chiunque per qualsiasi ragione in qualsiasi condizione perché non, non viene messa come dire, nessun paletto non viene messa eh, nessuna condizione e chiunque dichiara di voler essere ucciso e lo fa formalmente, ufficialmente dà l'autorizzazione ad un'altra persona di ucciderlo non so se ho reso l'idea dell'assurdità totale di, que di, questo, uh, di, di questo referendum radicale. Noi ci auguriamo, ne abbiamo fatto, e ci siamo costituiti eh, parte di diritto presso la Corte Costituzionale, perché vogliamo assolutamente che la Corte dichiari l'incostituzionalità di questo. Ma se passasse e quindi si è andata al referendum si vuole una grande mobilitazione diciamo pubblica, civile per il cosiddetto non voto in maniera da poter garantire che questa orribile, eventuale, orribile eh, fattispecie giuridica venga assolutamente, assolutamente fermata ritorniamo ai tempi della, come dire, della, della vittoria e della lotta del più forte il più forte vince, il più debole, il certo. disabile, il, il, il e viene, viene scartato. In questo senso Papa Francesco ha coniato questo termine della cultura dello scarto, che è un termine efficacissimo per far capire alle, a, alla gente che si vuole selezionare una razza pura, forte, di, di sani, di, di, come dire, di autonomi e si vogliono eliminare invece tutti i disabili tutti i sofferenti si vorrebbe cancellare il dolore dalla faccia della storia cosa che è assolutamente impossibile Ottimo, ottima riflessione Massimo Gianfranco eh, non ho nient'altro da aggiungere tutto quello che ha detto benissimo Massimo se non questo eh, che è l'aspetto che a me premi di più dal punto di vista proprio culturale, della cultura della medicina. Se passa l'idea che la morte può essere un atto terapeutico, questo è una rivoluzione proprio nel, nel, nell'ambito della mentalità del medico, e noi ci troveremo di fronte alla stessa situazione in cui oggi purtroppo si trovano paesi dove queste leggi già sono in vigore da anni. Perché io voglio dire questo ai nostri eh, ascoltatori. Guardate, non c'è bisogno di avere la sfera di cristallo per capire che cosa succede se eh, quello che ci ha paventato massimo si realizza. No, no, basta andare a vedere i paesi come per esempio l'Olanda. Tu sai, Roberto, in Olanda, hanno iniziato nel 2002, in, cominciarono con pochi casi pietosi. Sapete, ascoltatori, quant'è so, quant la media giornaliera giornaliera 7 giorni su 7 compreso la domenica del, delle persone che vengono soppresse in olanda per eutanasia no. 19 19 persone ogni giorno e questo dato cresce continua a crescere l'ultimo che abbiamo del 2020 appunto parla di 6.936 persone dividete per 360 giorni quindi siamo eh, siamo esattamente in queste praticamente 20 persone che quotidianamente vengono soppresse è ovvio che si trova di tutto non abbiamo soltanto i casi pietosi abbiamo esatto. anche coloro che ovviamente non possono esprimere il proprio consenso ma essendo passato il principio il medico nel loro best interest decide che la cosa migliore per questi qui è di essere soppressi e torno al discorso che faceva Massimo sullo scarto beh eh, non ci vuole mica una grande scienza per capire che poi alla fine chi sono i primi che vengono soppressi perché magari sono anche un costo passivo per, per, per la società gli homeless, gli indifesi quelli che non hanno parenti che, che, o amici che possono invocare sono i primi ad essere fatti fuori in Olanda c'è una sorta di darwinismo sociale mh? Eh, e, e stanno eliminando i più. io mi dico ma la cosiddetta sinistra che, che si è sempre battuta per, per, per, per la difesa dei più deboli degli ultimi, dei più piccoli de, de, dei poveri, de, dov'è? dov'è dov è finita? ma e ripeto non è che sono deduzioni che no proiezioni che noi catastrofiche no no no sono dati oggettivi che si possono trovare nei, andati in belgio lì sono, è un po meno la media sono sei al giorno anziché 19 ma il concetto è sempre quello capito eh, i numeri ci dicono che il fenomeno eh, andrà in quella direzione e poi non basterà più la malattia eh, particolare Basta che uno decida che è stufo di vivere, a quel punto se passa il principio del totale dell'autodeterminazione è finito. È no, finito. Anche perché soprattutto sui giovani in un problema poi storico come questo, quindi un po' le depressioni, tanti problemi dei giovani dovuti anche a quello che è accaduto in questi ultimi due anni quindi voglio dire spesso la, la depressione viene definita come una malattia magari uno stato di ansia, uno stato di tristezza viene quasi concepito come, come una malattia quindi è facile anche come si può dire diagnosticare soprattutto un giorno magari che non ha eh, calore attorno magari voglio dire per mille problematiche eh, si arriverà anche a quello quindi gente comunque sana che eh, eh, voglio dire io mi ricordo il famoso bimbo Charlie eh, in, in Inghilterra feci forse mm. collega anche te Massimo proprio su quello sì. che, accadu, che accadde eh, mi pare a Londra quindi eh, la legge superò la scelta dei genitori perché questo bambino comunque eh, aveva dei, sicuramente dei gravi problemi però voglio dire era alimentato con una sonda e lo Stato, comunque il governo decise al di là delle scelte di due, questi due ragazzi che stramavano il loro figlio eh, di staccare la spina e quindi chiude l'alimentazione e quindi salì in cielo il bimbo quindi questo ah, certo. eh, eh, ecco, chiudo solo dicendo questo Massimo adesso ti ripasso la parola perché mi piace molto questo confronto è importante anche veramente voi radioascoltatori riflettete eh, so che tu hai avuto un incontro molto importante l'altro giorno, eh, sostanzialmente hai incontrato in Vaticano appunto, hai ricevuto udienza segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin, il presidente della Pontificia, appunto Accademia Provita, arcivescovo Vincenzo Paglia, eh, rispetto a una serie di... di... Eh, come si può dire argomenti molto urgenti come anche ha sottolineato molto bene Gianfranco Amato quindi ecco volevo sapere anche fare un po' più una domanda a entrambi partendo dall'eutanasia l'aborto, insomma eh, tu, tutto ciò che sta alla legalizzazione della cannabis perché sapete che poi comunque anche quello hanno in mente quindi di drogare tutti cioè hanno in mente le cose più blasfeme quindi perché poi quando arriviamo a dire che è una lotta tra bene e male non siamo lontani quello è quindi ecco parto da te Massimo poi riascolto il nostro Gianfranco eh, se la Chiesa in questo momento sta creando, secondo te, una vera barriera, quindi rimettendo in gioco, rivalutando sempre di più i principi per i quali, sulle quali lei è basata, oppure se fine, ogni tanto magari va un filo così, bonariamente scossa, ecco, partiamo un pochino da qui. Ma guarda, io ho chiesto queste udienze, e ringrazio il cielo e ringrazio le persone che me le hanno concesse, le ho potuto avere e sono partito dal discorso che Papa Francesco ha fatto al corpo diplomatico il 20-21 gennaio passato, pochi giorni fa. C'è un passaggio di quel discorso al corpo diplomatico in cui sostanzialmente il Papa fa cenno al concetto della cosiddetta «cancel culture», e al concetto, citando anche la fratres omnes, del fatto che ci sono dei principi, e, um, dei principi fondamentali e ha parlato espressamente della difesa della vita e della libertà religiosa. Allora a questo punto mi sono detto, beh, forse se eh, riapriamo un po' il discorso anche dal punto di vista pubblico della Chiesa, eh, penso che sia importante. Che cosa sono andato a dire? Sono andato a, dire, a, sono andato a portare la voce dei milioni di cittadini italiani che di fronte a questi eventi, eh, faccio un altro esempio, l'hai citato e quindi lo, lo, lo riprendo anch'io. Sai qual è, Roberto, l'unica Passatemi il termine che non vuole essere irrispettoso Ma che dà il senso della gravità del, di quello che stiamo vivendo L'unica fabbrica che non si è chiusa durante tutto il lockdown sì. È stata la fabbrica degli aborti ecco. Gli aborti non sono chirurgici A parte l'aborto chimico che è, che è una mostruosità E che purtroppo non è quantizzabile in numeri Per cui non è neanche da dimostrare e condannare con numeri alla mano L'aborto chirurgico, quindi quello che si fa negli ospedali per intenderci, quell'aborto non è stato rallentato, diminuito, rivisto, riconsiderato nella maniera più assoluta. Sono stati riconsiderati gli interventi cardiochirurgici, neurochirurgici, interventi addominali, urologici, tutto quello che vuoi perché c'era la pandemia, i posti in letto, i posti in rianimazione, eccetera, eccetera. La fabbrica dell'aborto è andata avanti tranquillamente senza essere minimamente scalfita. E allora sono andato a dire che ci sono milioni di persone che, sono, che, che da una parte sono amareggiate, deluse, sofferenti mm. e dall'altra parte avrebbero tanta voglia di, di far vedere che l'Italia non si è appiattita sulla cultura della morte e dello scarto. Allora diamo coraggio, eh, diamo ossigeno a queste persone, possiamo riscattarlo il nostro paese, possiamo ricominciare, sarà una battaglia difficile, lunga non si fa schioccando le dita però cominciamo a buttare le basi per qualcosa e quindi sono andato a chiedere di poter fare di, di poter programmare, pensare una grande manifestazione pubblica per la vita non è, attenzione una manifestazione pubblica che è contro le donne che abortiscono che è contro le persone che in stato di grande sofferenza possono chiedere eh, di essere eh, soppresse ed eliminate no è una manifestazione per la vita che vuol dire diamo a tutti il massimo possibile di chance per poter vivere una vita degna una vita buona incominciamo a ridire noi chiesa incominciamo noi chiesa a ridire che la, dal punto di vista religioso la vita è sacra che è la sacralità della vita. Dal punto di vista laico, la vita è il bene e il diritto fondamentale dell'uomo e di una società civile e democratica. E vedremo che ci saranno persone che sicuramente hanno questo cuore e che sicuramente verranno o riscontrate esatto. con, con grande soddisfazione che c'è, oggi come oggi c'è una grande sensibilità su alcuni altri argomenti ovviamente più particolari, ma anche sul fatto che bisogna che il, il popolo cristiano in particolare, ma comunque il popolo della vita in generale, venga nuovamente aiutato a, fare, a, fare sentire, a far sentire la propria voce. E naturalmente questo è, è da una parte una soddisfazione, dall'altra parte un grosso impegno. A questo punto tutti noi dobbiamo impegnarci, anche perché eh, sfrutto ancora po pochi minuti eh, Gianfranco, poi ti lascio. No, Anche perché bisogna essere molto chiari. Allora, quando accadono eventi come, vi ricordate la circolare speranza di, di quest'estate sulla liberalizzazione, ne, de, la, la distribuzione eh, nelle farmacie della RU486, la pilota abortiva? vi ricordate l'altro decreto Speranza di pochissimi Speranza è il ministro della, della salute di poche settimane fa che istituisce lui i comitati territoriali che devono giudicare se dare o non dare l'eutanasia allora bisogna che il nostro popolo venga, venga anche educato nella, non nella sensibilità che ce l'ha ma dal lato de, della operatività quando noi vediamo atti di questo genere, noi abbiamo, io uso un termine che forse è un po' pesante, ma che rende bene il via, abbiamo l'obbligo morale di fare di tutto perché quelle forze, quei partiti, quelle persone che sostengono leggi di questo genere non devono essere votate. Non è possibile che noi mandiamo in Parlamento personaggi che sono a favore della cannabis, a favore bravo, della borsa, a favore della droga a favore del, dell'eutanasia del suicidio assistito del, della maternità surrogata con l'utero in affitto non è possibile noi dobbiamo avere il coraggio civile, civico di rivolgerci a coloro che almeno un po' ci aiutano voglio subito dire una cosa non esiste allo stato attuale un partito una forza politica che prenda in mano in toto la nostra agenda a favore della vita della famiglia e della libertà educativa però è altrettanto vero che ci sono delle forze molto vicine e che ci sono delle forze che hanno una distanza siderale rispetto a questi principi noi Beh. dobbiamo dire alla gente che queste forze politiche non possono essere votate e se poi si definiscono cattoliche dobbiamo avere anche il coraggio di denunciare come questo io mi domando e poi, e poi mi, mi taccio Dopo il discorso dell'altro giorno del Santo Padre sull'eutanasia, come possono parlamentari che di Leu, di 5 Stelle, di Partito Democratico, che stanno portando avanti la legge sull'aborto, andare avanti su quella linea e contemporaneamente definirsi cattolici? Ma se lì c'è scritto che l'eutanasia è un omicidio, è un omicidio per chiunque, ma con una sensibilità che un cattolico e un credente dovrebbe avere lo, è, è ancora più pesante certo. e questo va anche pubblicamente denunciato grazie Massimo devo dire qualcuno mette il crocifisso al contrario adesso non lo so se poi lo appende magari sì, sì. al contrario eh? quindi provate sì, sì. a prendere un crocifisso al contrario vedrete cosa succede nell'osservarlo Gianfranco Amato sì eh, aggiungo solo questo è quello che ha detto Massimo perché è, è, è l'aspetto che a me preme anche eh, nel senso che mh, eh, torno all'idea della de slippery slope come dicono gli, amici, gli inglesi cioè di questo, di questo piano inclinato, no? questa, di, questa discesa eh, una volta che passa al concetto della morte e atto terapeutico che è, che è la contraddizione di Ippocrate l'altro, il giuramento di Ippocrate ma è eh, poi non c'è più limite per cui quando come in Belgio hanno introdotto l'eutanasia per i depressi per chi ha una depressione è, è sorto il problema cioè, ma di fronte anche dal punto di vista cristiano di fronte a una persona che, ha, che, che, che lancia un grido di dolore che ha una difficoltà oggettiva al punto da, da, da vivere questa, una, una depressione così profonda da decidere addirittura di porre fine alla propria esistenza ma qual è la risposta che uno stato civile riesce a dare certo, certo, un'iniezione un certo. di, di orbitale e togliti dalle scatole allora eh, lì eh, torna il discorso possibile che non si riesca più dal punto di vista cristiano a, a, a, ad aiutare, a far capire che la vita eh, può anche essere piena di difficoltà ma si può affrontare che ha un senso che non è soltanto mera biologia, no? che, un, che esiste un significato profondo, cioè, quella roba è finita. Io sento discorsi al bar no? che, è, è, è come, che sono discorsi identici di personaggi come Seneca siamo tornati agli stoici eh, di duemila anni fa come se duemila anni di cristianesimo fossero passati assolutamente, per, per niente assolutamente, per niente. Assolutamente. allora adesso io faccio ascoltare entrambi un contributo velocissimo eh, di due minuti eh, siamo nel 2005 quindi di Joseph Ratzinger Molto molto interessante sulla dittatura del relativismo, quindi lo utilizziamo brutalmente anche per aprire un altro confronto su questo benedetto e spero non maledetto mondo. Prego Federico. Allora, allora, due minuti preziosi, Io ogni tanto lo ascolto, molto bello questo contributo, il relativismo, la dittatura del relativismo, insomma quello che poi avete detto, poi il messaggio è, è mettere l'uomo al centro, cioè il messaggio oggi vale, uomo vale come uomo senza fede, quindi... Quindi senza un riferimento spirituale Nella storia del mondo e dell'essere umano La spiritualità è sempre stata fondamentale no? Cioè dagli antichi Voglio dire a prescindere anche dalla, dalla preferenza religiosa Però è chiaro che noi siamo cristiani, cattolici è Chiaro che parliamo di noi no? proviamo, proviamo un po' anche questa mattina a parlare di noi Se no nessuno parla di noi O se ne vergogna di parlare di noi Quindi eh, Massimo eh, Il problema anche dell'eutanasia è eh, anche questo eccesso, vedo anche un po' in media rispetto al Covid, pro, contro, insomma, questa, questa paura di morire, questo l'uomo che io, mamma, adesso io muoio, questi mascherini, questi, questi messaggi, questo, questo um, come si può dire... Eh, questa cupezza che dilaga nella società e noi parliamo con ottimismo quest'oggi stiamo, stiamo solo descrivendo un fatto ma tutt'altro noi siamo d'accordo e cerchiamo nel nostro piccolo di non dare risposte, ci mancherebbe altro però anche qui insomma, voglio dire, se ci sei batti un colpo, come si suol dire da queste parti, quindi un tuo punto di vista in merito a quanto può essere attuale anche questo concetto, questa bellissima e alta e nobile riflessione di Papa Ratzinger, ex Papa Ratzinger, eh, rispetto a quello che sta accadendo oggi? Ma guarda, Roberto, è, è il tema di fondo. Queste parole eh, di Papa Benedetto XVI sono delle parole che sono da sottoscrivere dalla prima all'ultima, anzi, sarebbero da imparare a memoria e da recitarci ognuno anche per, privatamente per conto suo ogni giorno perché dà una descrizione con la lucidità, la chiarezza e la capacità che sono proprio di Joseph Ratzinger eh, impressionante. Io faccio sempre un esempio di questo genere, tutte queste correnti di pensiero filosofiche il marxismo, il liberalismo, il libertinismo, il relativismo, oggi addirittura si va anche oltre a quello, si parla già di transumanesimo, quindi di superamento dell'umano, eccetera. Tutte queste cose, tutte queste correnti filosofiche hanno determinato che mentre l'uomo una volta, pur in mezzo a tutte le sue mille difficoltà, problemi, dolori, Proviamo a pensare che cosa potevano essere le società dei secoli passati quando tante delle comunità che noi oggi diamo per scontate non esistevano. Per cui le condizioni di sofferenza e di dolore erano certamente molte di più di quelle che oggi esistono. Però questa gente alzava gli occhi verso il cielo e guardando verso il cielo vedeva il cielo, vedeva l'azzurro, di notte vedeva le stelle, vedeva la luna, cioè vedeva una vita che andava anche oltre la vita che si stava vivendo in quel momento. Oggi tutte queste correnti filosofiche, tutti questi apostoli del male hanno sì. costruito ecco. un enorme muro di cemento e quando la gente guarda in alto, gli uomini, io, te, le persone, quando guardiamo in alto corriamo il rischio di non vedere più il cielo, vediamo il cemento, vediamo che tutto è finito. Che, tutto esatto. che è impossibile esatto. passare, andare al di là. Ecco Massimo, questa sofferenza, siamo... questa sofferenza che cosa produce? Di cercare di, di costruirsi il paradiso in terra. Che esatto. una, lo diceva del è una follia totale. Il paradiso in terra non c'è, in terra c'è la lotta per il bene, per la verità, per ciò che è bello e giusto, nell'attesa poi di una vita dove tutto questo si compirà ecco Massimo. Io ti ringrazio tantissimo. Eh, ti, ci salutiamo. Un saluto ai nostri radioascoltatori. Ovviamente Gianfranco velocissimo, eh, niente, no, no, ah, salutiamo Massimo. Allora allora, dopo ti rinno. saluto, Max Grazie. Avanti, Ciao, tutta, eh, no, no, no, avanti, tutta so che tu non cedi perché non ti dico non, non mollare, perché sei uno, di, <ride> sei uno di quelli che. Morirai combattendo. Quando grazie, diceva, grazie, di, di, grazie. La, una battuta soltanto dicevo una volta Velo velocissimo eh, eh, Sant'Agostino se l'ultimo giorno della vostra vita non vi troverà vincitori vi trovi almeno combattenti con le armi in pugno non prigionieri eh. né schiavi tu sarai uno che sarai trovato almeno con le armi in pugno grazie grazie Gianfranco grazie, Franco. grazie, grazie, grazie Roberto grazie a voi un abbraccio forte a tra pochissimo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 di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora. Convincere. Muoviti Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. E ritorniamo qua. Insomma, siamo nell'ultima parte di Sulla strada della libertà. Quindi abbiamo appena congedato il dottor. Massimo Gandolfini, insomma, a Punta di Mante, assieme a Gianfranco Amato del Fimili Dei, difendiamo i nostri figli, insomma, i giuristi per la vita, quindi parliamo di vita, no, parliamo di vita, di, di, di energia, di positività, nonostante qualcuno vuole che questo noi non lo facciamo, non, il sistema non vuole questo meccanismo, però noi questa mattina siamo qui e proviamo. Ciao Stefania ci ha raggiunto, anche Stefania quest'oggi. Allora, a questo punto, due telefonate, rimanete per favore nel minuto, dopo ripartiamo con Gianfranco Amato. Buongiorno e benvenuto. Sì, tocca a me. Prego. Eh, ciao Italia Libera dalla Brianza. Senti, mi concedi di cambiare leggermente argomento, anche perché sì, eh, sì. di vita ne parlano tutti, anche troppo ultimamente, e non, e non sempre... Eh, come dire, con fare cristallino volevo solo dire questo i litigi in un partito non fanno mai bene e questa continua ad essere una radio di partito anche se ufficialmente tratta eh, di vari argomenti eccetto che di mafia che ormai non ne sento più parlare ecco, potremmo tornare a parlare di noi e non di Oroscopo per migliorarci sempre ti ascolto per radio ciao, grazie mille Grazie, grazie. Beh, non so se cosa intendi come oroscopo, però se oroscopo è la difesa della vita, la difesa delle radici cristiane, comunque così, un'alternativa al mondo orwelliano che vogliono portare avanti, benvenga l'oroscopo. Buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno, sono Guido Chi della Romagna. Ascolta, sentivo prima Gandolfini che diceva dov'è la sinistra eh, che difende i poveri che. Dico, ma la sinistra la vediamo cos'è, è quella che ci ha cioè, messo in questa dittatura sanitaria, quello del pa dei partiti liberali, è quella che ha fatto sparire il vaccino eh, quello proteico, che doveva servire per convincere chi non si voleva eh, vaccinare, è quella che qui in Emilia Romagna ha detto che il vaccino proteico non si può scegliere e, e da martedì eh, ragazzi eh, siamo a casa. Quindi questa è la sinistra, e poi il grosso controsenso della sinistra che vuole l'eutanasia, vuole l'eutanasia, e allo stesso tempo ti obbliga a prendere un vaccino per non morire. Vedete voi. Vi saluto e buona giornata a tutti. E fa controllare i commercianti, quindi quelli che gli pagano le tasse, di non far entrare quelli che dovrebbero aiutarli a pagare le tasse È e vero. chi compra. Una telefonata ancora. Buongiorno e benvenuto. Eh, buongiorno Maggi, sono Angelo Damonza. Prego. Guardi Complimenti dalla trasmissione Grazie. e sentivo il dottor Gandolfini. Guardi. Io le dico la verità, oggi come oggi c'è cioè da inorridire solo il pensiero di quello che succede. Io sono convinto anche questi medici che danno per dire queste pillole per togliersi la vita. Ma cosa sono? Dei nipoti del dottor Mengel, il famoso nazista? Non riesco a capire, perché la vita deve essere sacra, con tutti i vari problemi. Allora arriveremo un giorno che chi ha un handicap in famiglia, pur di sopprimerlo si proporrà al medico di dargli questa famosa pastiglietta per eliminarlo. Guardi è scandalizzante questa storia qua. Io spero che la Chiesa intervenga ma duramente. La ringrazio e le auguro buona domenica. Buona domenica a lei. Una telefonata ancora, poi Gianfranco Mato, le chiudiamo un attimo, poi le repriamo. È caduta, Gianfranco. Sì, è così Speriamo che la Chiesa reagisca Qui siamo di fronte a una battaglia di civiltà Non è neanche una questione politica, sì, partitica, vero. ideologica La politica Attenzione. è piccola rispetto Bravo. a questi principi È infinitesimale Qui stiamo parlando della civiltà Perché voi immaginate soltanto Ma avete presente come funziona la nostra sanità scassata? immaginate se passasse il principio del, della valutazione costi benefici sulla vita cioè arriva roberto maggi che è, è, è un poveraccio ti cominciano a dire quanto costa uh, alla società tenerlo in vita uh, se la logica aziendale la logica dei costi uh, che è già purtroppo entrata nella sanità no? Eh, arriva al punto da decidere se, se una vita è degna o non degna di essere vissuta perché attenti, questo è il concetto. Eh. Esatto, esatto, e eh, Guardate, che eh, noi lo abbiamo visto, tu la battaglia l'hai fatta, ti ricordi Luana Englaro? Sì. No, ce la ricordiamo, no, la fatto Luana, abbiamo fatto insieme la battaglia. Sì. Ricordatevi che nel decreto della Corte d'Appello di Milano, va bene? Quindi, stiamo parlando magistratura della Repubblica Italiana. Hm? Per la prima volta nella storia dell'ordinamento giuridico, del dopoguerra, eh, è stata utilizzata l'espressione vita non degna di essere vissuta, che è la traduzione esatta del termine tedesco Leben, und Wertes Leben, no? che, che, concetto che coniarono i, i, i, i giuristi nazisti degli anni 30. Se siamo arrivati a questo livello cioè se un provvedimento giudiziario dell'Italia repubblicana democratica, va bene, costituzionale, mh, eh, è arrivata a utilizzare gli stessi termini, vuol dire che ormai la linea Maginot è, è già bella che è rotta, quindi stiamo parlando di un principio di civiltà in cui hai ragione tu Roberto, qui la politica politicante diventa infinitesimale Ecco perché allora non, non ci devono essere barriere ideologiche, scontri, cioè su una roba del genere eh, bisogna combattere. Allora, riproviamo un po' questo questo qui intanto, poi se abbiamo altre telefonate ne abbiamo una, facciamo parlare. E, e questo c'è cioè, allora lui dice oggi facciamo anche un po' di politica, la faccio tutte le domeniche voglio dire, nel senso che, poi attenzione, cioè, la, la politica... Per me diventa politica quando si occupa anche di questo. Se non si occupa di questo, per me non è un riferimento. No, sto parlando da Radio Libertà, in questo mm. posto c'è una serie importante. Quindi, però, bisogna, voglio essere integro in mm. questi concetti. Se no, tutto crolla. La gente ha più bisogno di spiritualità che di cagate. Esatto. Stronzate. Esattamente. Scusatemi i termini, sono maleducato, perdonami. Però voglio dire ha bisogno di vedere un mondo, me lo fai vedere questo mondo se almeno, perché quello quando esco di casa, non sta succedendo così, e prima non era così, dico se è sempre così, giusto. il mondo è quello, dici, vabbè. però con mio papà e mia mamma non era così, i miei nonni non era così, eh, Vedevamo mondi in altre nazioni, non è così, perché qua c'è qualcosa che non quaglia, quindi vedete per esempio sul Greenpad, determinate scelte, per carità, eh, poi è chiaro che, Dobbiamo parlare di politica? Sì, all'interno del governo non è, non è facile, voglia, eh, difficoltà le sappiamo, quindi siamo anche consci, mm. spezziamo una lancia, per chi battaglia all'interno ci mancherebbe altro, siamo consci delle difficoltà all'interno di quel recinto, di, di, di, di, di, di, di furbacchioni, se non mi vengono altri termini, poco radiofonici. Quindi questo è il concetto, però eh, qualcuno dovrà pur dire qualcosa, no? No, viviamo tutti dietro un televisore immaginando, guardiamo un social immaginando Mettiamo un mi piace, condividiamo un link, che fighi Alla sera abbiamo avuto 100 mi piace, ma non abbiamo cambiato niente E quindi è bello quello che ha detto Gandolfini umato. Insomma, si partiamo con delle manifestazioni di piazza Eh ma no, non si può No, avete aperto gli stadi, certo. vedete 22 persone che tirano un pallone rotondo certo. Che tutti... Voglio dire, se permetti, ci fai fare anche delle manifestazioni parlando di famiglia, no? Certo. Magari con dei bambini davanti, gli fai vedere un mondo nuovo, no? Se no, ci prendiamo per il sedere. E, se, e personalmente io non voglio di prendermi per il sedere, mm. ma non solo perché sono genitore, e qua sono tutti genitori, ma perché comunque quella è la regola madre della vita. Punto. Io personalmente non trasigo, tu mi sembri ancora peggio di me, Massimo Gandolfini, peggio di noi, nel senso, voglio dire, certo. salutiamo anche. Giampiero Bonfanti la sua stupenda ah, femmina. Eh? Ciao eh. Giampiero, ciao Monica, ciao a tutti, eh. perché veramente anche il dietro alle quinte di queste dirette, quindi devo per forza salutarlo. Due telefonate, grazie Federico. Buongiorno Prima. e benvenuto. Pronto? Sei in diretta. Ah, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono Mario, sono Mario D'Arieti. Prego. Ah, senta, eh io con le parole di Papa Ratzinger io consiglierei a qualsiasi persona di mettere proprio sullo stipite della porta di casa <ride> e proprio di incorniciarle, metterci una bella cornice intorno dorata pure e, e, e contemplarle ogni giorno quando si entra a casa allora quello, il, il guaio grosso io penso che oggi della Chiesa è che purtroppo mi dispiace dirlo abbiamo un Papa a dir poco semi eretico perché ti parla di economia, di sociologia, di traffico d'armi, di, di qualsiasi cosa. di clima, ma, di come... importante il clima. Eh. Vuoi, vuoi, eh, mettere de, vuoi, met, scusami, vuoi mettere Greta con Gesù Cristo? Eh beh, voglio dire, eh, no, eh, no, non so, c'è eh, eh, certo no, eh, paragoni. Eh, eh. Allora a questo punto ti parla di qualsiasi cosa, ma di Dio non sento parlare della fede, come ho già detto altre volte, del senso ultimo della vita, del chi siamo, dove andiamo, qual è la prospettiva. Niente, purtroppo eh, a questo cosa si è portato? Che oggi le ultime statistiche eh, cari miei ci dicono che i credenti in, in Italia sono stati superati dagli ati e dagli agnostici. In chiesa ci vanno più del 15% della popolazione. C'è un deserto spirituale spaventoso, va bene? E questo si è portato questo relativismo etico, queste cose... Cioè, purtroppo, anche eh, quando c'era Papa Ratzinger, nessuno lo dice ma c'erano eh, migliaia di persone in più, lo sentivano, da oggi da, da proprio, non ci va quasi nessuno no? al di là dell'enfasi dell che usano i mass media, però quando tu andavi a un'omelia di Papa Ratzinger ti sentivi sollevato nello spirito, credevi di più, ti sentivi più riempito spiritualmente, ti portavano gioia dentro il cuore, e Hai chiudo ragione. dicendo una cosa, purtroppo il sì. Il guaio di questo deserto è perché purtroppo oggi non ci stanno, i predi di oggi non hanno la, pre, la preparazione teologica di una volta. I seminari fanno, fanno veramente ridere, non danno più quella preparazione che aveva il prete di 50-60 anni fa. Vogliamo parlare un attimo della situ disastrosa situazione dei seminari. A cosa insegnano i nuovi seminaristi? E aggiungo, e aggiungo ecco, adesso ti... Ti sfuggo perché per tanti minuti, comunque grazie per questo bellissimo intervento dell'amico di Rieti. E aggiungo poi che i professori o gli insegnanti di religione a scuola sono tutti laici. Adesso per carità, eh, voglio dire, e come con tutto rispetto, eh, insegnare eh, cucina di alto livello e eh, appena usciti da un McDonald's rispetto per carità però voglio dire cioè, ecco tutto qua poi, sai, poi in valore spirituale devi viverlo no non devi leggerlo su un libro e poi raccontarlo al bambino devi fargli anche degli esempi tu di vita sei credibile se tu spendi la tua vita per quello se no allora siamo capaci tutti no penso Una, due telefonate dopo Gianfranco sono tantissime Gianfranco ti sacrifico un sì, po' sì, come, ma... però eh, ci siamo ci siamo buongiorno e benvenuto eh, buongiorno, le ultime, Scusami, le ultime due telefonate queste poi chiudiamo le linee. Grazie. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sono io? Sì, sei tu. Ah, ehm, volevo dire che finalmente si sente in una radio come questa diciamo, qualcosa di diverso dal, dal solito, no? Grazie. E veramente sono, mi, mi devo con piacere sia per gli ospiti sia che per... Eh, ti posso dire tu per te Roberto che sei stato magnifico stamattina Grazie. Eh, prosegue sempre così perché rara, raramente si sente un conduttore così difendere anche le, le cose de, della minoranza no? i diritti della minoranza eh, volevo dire che eh, così dice oh, orte di una sezione meditato Fa niente dai tranquillo Massimo richiami dopo ci sei? No, volevo dire, ah, okay, dire c'è un certo fratello Giuseppe, no? che, che inserisce anche lui dei, dei YouTube, no? su, su internet, che dice delle cose sconvolgenti, addirittura che questa guerra tra. tra i secondo secondo, lui, secondo la Cina, dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe cominciare mercoledì prossimo, il 16, tra Ucraina, cioè dalla, la crisi tra Ucraina e, e, e Russia, certo. no? Fomettata dagli americani, che è tutta la commessa insieme per non so perché cosa, per gli interessi dei, degli americani, naturalmente, perché loro fanno le guerre sempre a casa degli altri, mai a casa loro, no? eh sì. Ecco, questo eh volevo sì, dire. Eh sì. Grazie. Ultima telefonata, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sono Carla di, di Piacenza, eh, molto semplice l'Ucraina, ma non voglio parlarne perché è un altro argomento. Io mi piacerebbe per piacere che si parlasse italiano almeno perché non si può più parlare le nostre lingue, i nostri dialetti e non usare i termini Green Pass, eh, Robin, Max. Abbiamo noi i nostri, usiamo i termini, lascia passare. Quello che si può usare almeno è la Osweiss. Un'altra cosa, sulla sanità, eh, le grandi orientazioni delle politiche economiche dell'Europa, Euro, dell dell'Unione Europa ci impone l'eutanasia, perché? Perché hanno privatizzato la sanità, hanno distrutto la sanità e poi i vecchi, c'è la pensione, l'ultima cosa che c'è da distruggere è la pensione e così i vecchi vanno, le facciamo, iniziano con i malati e poi andiamo con i, i vecchi. Il lascia passare eh, si è parlato, non so chi prima, eh, del, dell'NRA dentro, sì. ma questo eh, è semplicemente perché così a distanza si potranno influenzare la gente. Lei si ricorda dei libri di Orwell, 1984? Certo, sì, certo. Eh, che si Anche sui nei libri dei ragazzi, eh, le facevano leggere cinque anni fa, io ne ho letto due o tre per farvi un'idea, venivi eh, lì, ti prendi la... La pastiglia, la pastiglia e così sei, sei, stai bene, la pastiglia, dunque la droga, quella che adesso vogliono legalizzare. Sì. Amici, fuori dal Reich, <coughs> basta, che cosa fa la Lega? L'Italia, la Padania, libera, libertà per sempre e per tutti noi. Grazie. Gianfranco abbiamo 5 minutini 6 minutini quindi prego te li lascio tutti eh, allora intanto sottoscrivo parola per parola tutto l'intervento dell'amico di lieti sì molto bello sì. Eh, credo che abbia centrato il, il problema nel senso che eh, quello che sta avanzando proprio il nome di, di quel denunciato relativismo etico è eh, da una parte a livello eh, la società civile, questo neumanismo ti ricordi questa espressione che ho usato Conte un po' di tempo fa il neumanismo, cioè di fatto poi una visione totalmente antropocentrica dove l'uomo diventa Dio sì, sì, certo. eh, lo dicono, ed è un progetto massonico molto molto, molto antico dall'altro invece un cristianesimo senza Cristo eh, esatto. è come la... spesso sottolinea Padre Livio Dira attenzione che dentro la, la, la chiesa, dentro nel cristianesimo nella, eh, quei cosiddetti cattolici adulti, ne, ne conosciamo tanti, anche, hanno fatto anche politica un certo prodi e, e, e sono così questi si autodefinivano eh, cattolici adulti e sono così, finiscono poi per, per, per giungere a una, a una religione, a una fede cristiana che è totalmente terrena che ha una, una visione assolutamente immanente cioè non più legata al trascendentale quindi che divide l'umano dal divino no? eh certo. e, e a questo punto attenzione però perché è, è vero che fine hanno fatto i seminari do, dopo il concilio vaticano II, che doveva essere la primavera della rinascita dove la chiesa sposò la modernità esatto, no? esatto doveva <ride> essere la, la primavera della rinascita mi sembra che è diventato un inverno artico no? Bravo. Eh, seminari chiusi, chiese chiuse tutto distrutto, ma per un motivo molto semplice sai Roberto perché se la chiesa vuole dialogare col mondo ma il dialogo è semplicemente diventare la fotocopia sbiadita dell'originale la gente tra l'originale e la fotocopia sbiadita, fa bene a scegliere l'originale se la chiesa non ha più niente di diverso da dire dal mondo, scusa ma perché uno deve andare in chiesa eh, a sentire, a parlare di ecologia, a sentire a parlare di vaccini, a, parlare, a sentire le stesse cose che sente Barbara D'Urso o Mirta Mellino alla televisione, o un ragazzo sente a scuola o uno sente al bar, o cioè, anzi diventi la fotocopia sbiadita. E tu vuoi dire che si parla più di Pfizer che di anime? Ma certo, ah. e eh, guarda non solo, ma mi pare che si, si, guarda, si è perso una cosa interessante, che la parola salus, in latino, sì. ha due significati. Significa salute fisica, ma anche salvezza. Ora, mi pare che qui si parli molto della, della salute fisica, ma poco poco poco della salvezza. Ora, per un cristiano, dov'è il problema, amici che ci ascoltate? È che un certo Gesù Cristo, fondatore del cristianesimo... Che è l'unico che vinse sulla morte che uno ha no. vinto la morte tra l'altro, e ha detto una cosa interessante, Matteo 10,28, ehi, non preoccupatevi di ciò che uccide il corpo, ma molto, ma molto di più di ciò che uccide l'anima. Ora, mi pare che invece qui i cristiani si stiano uh, preoccupando molto ma molto di più di ciò che uccide il corpo e poco ma poco poco di ciò che uccide l'anima, dovrebbe essere il contrario. Ora, è vero che c'è una pandemia di, di questo covid eccetera, beh, ma esiste anche una pandemia spirituale che dovrebbe preoccupare i cristiani molto ma molto di più. Ora, come si diffonde questa, questa pandemia spirituale? Si diffonde in tanti modi amici, per esempio anche attraverso delle leggi che sono contro la ragione, la natura, l'uomo e contro Dio. Mm? Ora, mm, lasciamo stare l'aborto, il divorzio ormai sono cose vecchie, ma parliamo della, della variante Omicron, mm. chiamiamola così, di questa pandemia spirituale, quello che sta succedendo oggi, oggi, oggi, domenica, oggi, per esempio l'eutanasia. Eh certo. Tu hai toccato un tema fondamentale, perché? Perché amici... E lo, e lo diciamo a chi ha fede ovviamente, ma la pandemia spirituale che dovrebbe preoccuparvi, secondo quello che dice Gesù Cristo, molto di più della de, de, de pandemia che uccide il corpo, è, è anche quella che sta passando attraverso la pandemia, le, le, utenasi, le leggi eutanasia, ma qualcuno se ne sta occupando. È questo è il problema, per quello che un po', ritorniamo, vedete adesso ormai siamo, diciamo i saluti, abbiamo fatto il giro dell'oca, siamo ripartiti al punto di partenza, questa mattina abbiamo parlato di cose incredibili che non devo neanche parlare noi, ma gli hai detti lavori, per carità qualcuno ne parla, eh? io devo dire che più la chiesa è piccola, più la chiesetta è, è usata, più l'altare è consumato e, e vedo che ne parlano di più più c'è oro, più sullo sull'ostrini più è grande, più il tetto è lucido e più se ne parla di meno certo. però oggi chiudiamo un po' anche con questa riflessione Bene sì, e se siamo in chiusura chiusura dico questo eh, ha, ragione, sì. ha ragione Gandolfini ricordiamoci, qui siamo in una radio che ha una sua con la libertà, certamente importante anche certo. eh, non esiste è vero un partito duro e puro che difenda i, i principi, quelli che Ratzinger definiva principi non negoziabili vita, certo. però ci sono, come diceva Gandolfini eh, forze politiche che sono molto ma molto più vicine l'intelligenza nostra è eh, sostenere persone che dentro questi partiti combattano eh, su, su questi principi. E io qui in, in, nei saluti ne voglio salutare due, permettimi, perché certo, eh, sono due non amici ma fratelli, che sono Emanuele Monti eh, di Varese. Conosco. Che io ho, con molto orgoglio ho, ho votato alle elezioni amministrative a varese okay. e che ho, ho contribuito con il mio piccolo a fare un, un ottimo risultato. Lui è un combattente vero della verità sure. e un altro grande fratello comune è Max Romeo. Max Romeo che conosco perfettamente eh, che è un eroe però anche al suo matrimonio che tra l'altro <ride> è, è, è, è, è mm -hmm. in una posizione difficilissima perché essendo presidente eh, del senato senatore, è, è crocifisso certo. in una situazione che non invidiamo ma proprio per questo diventerò e ricordiamolo anche lui è l'eroe della battaglia contro il DDL Zani è vero, è vero però detto questo siamo i saluti ricordiamoci che siamo noi Comunque, padroni della libertà, non dovete neanche delegare a me, nel senso che beh, piace questa libertà, ditele le cose giuste o altre dirette, bellissime dirette di, di questa bellissima radio e lì soprattutto Libera Radio, ma delegate a voi stessi, perché siete voi responsabili della vostra libertà. Cioè nessuno è genitore di nessuno, capito? Cioè, voglio dire. Quindi, eh, secondo me, questo è un aspetto importante. Non deleghiamo la libertà, ma cominciamo a metterci in gioco. Quindi, grazie in primis al nostro regia, regista grande, Federico. Grande, grande Federico, Federico. applauso a Federico. Grazie, grazie, grazie, a, grazie voi. a te, Gianfranco. Grazie sì. a Massimo Gandolfini. Salutiamo Erminio, salutiamo Valentina e Marco Tonino a Bruxelles, che poi riagganceremo nelle puntate dirette. E ringraziamo anche Stefania. Ciao per la tua grazie. presenza. A questo punto non ringrazio me stesso perché sono sempre critico <ride> e, e, e non ho mai stima di me stesso. No, no, non è così. Non è così grazie soprattutto al direttore Canatca per la libertà che ci lascia perché è importantissimo. Quindi tiriamo una riga, ci riscoltiamo qua su Asta Libertà domenica prossima. Eh, le dirette le trovate siamo mai in chiaro no? sul canale di UE5.2 quindi dalla vostra tv smart se dovete cambiarla e quindi o chi ce l'ha già tranquillamente vi sedete e potete osservare, ascoltare tutte le belle dirette di questa radio buona libertà a tutti, buona domenica a questo punto viva la vita perché è un po' penso la frase più bella che oggi noi abbiamo il dovere di dire viva la vita viva, viva la, la vita. vita, ciao avete ascoltato sulla strada della libertà